buongiorno ragazzi e benvenuti in questo video no ho fatto l'errore ho appena fatto l'errore ragazzi mi sono chiuso fuori ragazzi benvenuti a Mumbai lì come vedete c'è un bellissimo deposito edile Forse è il nostro attico non siamo a Mumbai ma siamo bensì in Grecia siamo a Cefalonia sempre in questo video c'è un clima che esce la mattina alle 10 e c'è un caldo che non avete idea ragazzi c'è una roba grazie siamo venuti in Grecia per una bella settimanina di vacanza però eh, non volevo mancare un video anche in questa settimana, quindi ho deciso lo stesso di fare un video. Non sarà solo un video di vacanza, perché avevo già fatto un video di vacanza l'anno scorso quando siamo andati in Corsica, ma tanti l'hanno apprezzato, ma altre persone avevano scritto che non gli interessava vedere le vacanze. Vabbè, a parte che decido io cosa fa sul mio canale, però, però siccome non voglio annoiarvi troppo, siccome non ci sarà bici in questo video, andremo a vedere tutti assieme, nel senso io, gli altri presenti in questa casa che sembra deserta in questo momento, faremo la reazione alle sigle che mi... Mi avete inviato per il giveaway dei 50.000 iscritti. Quindi, insieme alla Bea, alla Rihanna e al Boreto, faremo poi la reaction alle sigle che mi avete mandato. E decideremo il vincitore proprio del giveaway. Quindi rimanete fino alla fine. Però, prima di andare a vedere appunto le sigle. Cosa c'è dall'altra parte dell'isola? Eh, fischioni Ci sono i fischioni? Fischioni da? Culo Questo è il nostro scuterello In mezzo di trasporto di quest'ora ferrari rossa per questo viaggio eh, ragazzi vi consiglio di non andare in motorino eh, senza mettervi la crema sui piedi c'è cioè andato in ciabatte perché piedi ragazzi ustionati Nella tua ultima serata in Grecia Albi Ultima Serata sembrante. Dovete sapere che oggi è l'ultimo giorno Per Alboreto in questa fantastica Grecia Ma prima Alboreto Dobbiamo tornare in appartamento Per Per giudicare per aggiudicare ragazzi Ok ragazzi adesso come promesso andiamo a vedere il vincitore del giveaway dei 50.000 iscritti lo so sono in ritardo mm, Ve l'ho promesso sono arrivato lungo coi tempi però Siamo a 75.000 iscritti Non so neanche quando uscirà questo video saremo magari oltre già i 70 non lo so Però Finalmente scegliamo il vincitore del giveaway Perché in tutto questo tempo ho aspettato i video che dovevate inviarmi Non mi sono arrivati tutti ma un po' sono arrivati Quindi per quei pochi eletti che già erano stati scelti Adesso, oggi, sceglierò il vincitore Però non sceglierò il vincitore da solo Perché ho bisogno del mio team di giudici oh no. No, <ride> <ride> Guardate che eh, avete un compito veramente... Importante, dovete scegliere il giveaway, eh? Facciamo un prima una pausa, ragazzi! Bravi a tutti! No, bravi a tutti quelli che l'hanno inviato! Tutti gli altri, andiamo in ordine totalmente casuale, ragazzi! Allora, primo video che Mi andiamo a il vedere: il esatto. primo video che, il primissimo video che andiamo a vedere è quello di Andrea Maestri, che aveva commentato con andare in un supermercato e urlare siga dal microfono del commesso. Bella la maglia di uno. Sì ah. <ride> un po' timido però devo dire <ride> però guarda guarda Red Bull ah c'è anche bello. <ride> bello questa è marketata Red Bull però sì, ma io non ho visto Perché ma le signore da... si sono girate vediamo ah. Il signore non l'ha neanche cagato proprio, il signore ha detto vabbè, oh, ma sì, io io ho ho anche lo comunque lo è top maglietti di arlo. Il secondo video che andiamo a vedere è di Faster Game, trattino basso, che va commentato con farsi trainare da un motoscafo con il parapendio sulle spalle e sigla. sigla. Ah, io li ho già visti eh, ragazzi, io li ho già visti questi qua. Difficile. Loro no. Sigla! Lo voglio rivedere, Lo voglio Guardiamo. Sigla! L'audio, esatto, era registrato dopo, cioè non era nel mentre che registrava il video, poi solo. impegno, ci ho voluto tanti soldi per fare questo video. Fast game apprezziamo il fatto che almeno lui abbia mandato il video. Però anche tanti... Fast Game, che anche senza mezzi, è riuscito esatto. a tanto. Molti che ho selezionato invece il video non me l'hanno neanche mandato, quindi almeno lui si è impegnato e ha provato. Anche se diciamo che. Personalmente io mi aspettavo una cosa un po' vera Terzo video è quello di Gianluca Marvulli Drum Che ha scritto Mentre sono in un ristorante mi alzo e dico Scusate un attimo di attenzione suonando il bicchiere con una forchetta Devo dire una cosa molto importante Ora con la vostra attenzione sigla Ma tra l'altro ma è cameriere Ah il biglietto di cameriere così? No via. scusiamo Gianluca Perfetto per la vostra attenzione Sì? No, guardate la faccia Quando ha detto Attenzione Mette il casco Ma guardate quando si gira la faccia della signora davanti L'ultimo frame E il frame con questa signora qui Ma che Disagio, disagio palpabile disa Disagio palpabile Grande Gianluca, giusto, si chiama? Abbiamo adesso il commento di IVOS o IVOTS, adesso di preciso non so. Non è IVP26, è IVOS che ha scritto: eh, Scrive sigla con vari componenti della bici, volendo anche animato, con tipo il cavo del freno che si srotola, le manopole, tutte parti mobili o piccole che messe bene vanno a comporre la parola. State attenti Difficile. che questo sia impegnato, io li, li ho già visti, e eh, quindi. Si vede, esatto, si vede l'impegno. Si vede assolutamente l'impegno. Tra l'altro, sì, ma poi eh, la cosa da sottolineare è che è anche filmato bene con le luci giuste, sì. con una camera che filma bene, sì. Eh, sì. è fatto in maniera veramente no, semi professionale o professionale. Bravo Iveox. Bravo. Vamos pollice verde per bravery. Ma c'è lo special, cosa vuol dire? Shh. Dopo dopo il quinto video che andiamo a vedere è di Leonardo Magazzù, anche lui come... No, era Andrea Maestri, sì, come Andrea Maestri ha scritto, entrare in supermercato, supermarket e gridare, sigla nel microfono delle comunicazioni di servizio. Già all'inizio sono prevenuto, non è ancora partito il video No, stanno già ridendo ragazzi. Sigla. La fine, la fine dà veramente il tocco di classe a questo video Entra, occhialetto, con caschetto della Paolotto guarda. Non ha guardato neanche in faccia la tizia Che no. la tizia è lì che vuol Cos ma Cosa cazzo c'era in mano? Un ventilatore? Cos'era quella roba lì dietro in mano? il microfono Però che, fregato E poi fai l'occhialetto di Spider. <ride> sigla E guarda no Qui è da guardare la tipa dopo che lui ha detto sigla Sigla Ah, ah, ah Ah, ah, ah, ah. Ah, video. Ci vuole un po' solo la voce un po' più alta. Dovete ricordarvi sempre di riprendere le reazioni degli altri perché sono le cose migliori. Cioè, Comunque sì. Questo caso è fantastico perché la, il valore aggiunto lo dà questi un secondo dopo che, ah, che ha detto ah, Sigone, ah, la notizia ah, che fa Ah, ah, ah, eh, ah che ah, ho un tiratorino in mano. Ultimo, ragazzi, ultimo, perché eh, sì, io ne avevo scelti tipo più di 10 di commenti, ma i 6 me li avete mandati. Sceglieremo eh, meglio la prossima in volta in sei avete capito. questa opportunità. Quest'ultimo è di Tommaso Brambilla che ha scritto Creare una scena di battaglia con costumi e armi dove si combatte in bicicletta e al posto di guerra Sigla 4 secondi di video 4 secondi di video, pronti? Sigla, Sigla! Alziamo bene il volume Sigla Sigla <ride> Ma il suo urlo iniziale è proprio tipo squarciagola Però secondo me è cosa Bravi senti... sì. no. anche i ragazzi, gli amici esatto. Non so, avrei contrattato pezzi del giveaway per fare questa cosa Per obbligarli a fare questa cosa imbarazzante <ride> Allora, abbiamo finito i video Quelli che io ne avevo scelti di più Però appunto abbiamo finito quelli, quelli che mi avete mandato Effettivamente erano questi sei Speciali Però di tutte le varie sigle che mi mandate Veramente me ne arrivano una quantità industriale adesso Però recentemente me ne è arrivato uno che mi ha fatto morire ridere che volevo Farvi vedere Non c'entra col contest Però volevo farvi vedere no Perché Me l'ha mandato su Instagram e Mi ha fatto morire Quando l'ho visto Allora Notate solo La prima schermata C'è uno skate Sì L'ho visto qui. No Dai È da pensare <ride> il casco, è, da, è, da, è vero Mettetevi il casco C'è ragione Alborretto Però ragazzi ma è cattata, eh? madonna. Ha sendato tutto lui Cioè lui è sending puro Come il necroxido Mamma mia che stile Dobbiamo decidere il vincitore del mega giveaway Che tra l'altro ragazzi vi lascio una clip Per ricordarvi che cos'è il, il super giveaway a me è piaciuto tantissimo lo stop il in tempo. motion e mi ha fatto un sacco ridere il secondo ragazzo al supermercato con il caschetto e la sigla quello, Allora, io sono sempre eh, tra i votes e i quelli della battaglia ah, per me speciale <ride> Bea, eh, io te. Te. No, lo sai che sono indecisa No, a me è piaciuto anche quello della banchetta ma semplicemente per il fatto che non te lo aspetti Da Ciclo! <sussurra> esatto <susurra> Poi no, modo. gli altri due sono quello appunto del il secondo del supermercato okay. e quello della battaglia. Da quello che posso dire io, io avevo detto creatività. E effettivamente e avevo già scelto comunque quelle, le idee più creative Bisognava vedere un po' realizzazione generale Impegno nel realizzare Quindi la voglia che ci si metteva effettivamente uh -huh. a realizzare anche un video Perché un po' di sbattimento Infatti solo insieme l'avete mandato e tutti gli altri zero Quindi quello di iVotes è quello che ovviamente è il più professionale E quello meglio, meglio fatto assolutamente di, tra tutti uh -huh. Io infatti sono deciso in tra lui E cioè quella che entra cioè c'è quella signora che fa Ah ah Dobbiamo uh -huh. sceglierne uno si becca questo premio ovviamente non è l'unico giveaway che farò sul mio canale quindi ragazzi eh, state sereni e tranquilli okay. alzi la mano per chi vota per leonardo oh. attenzione oh. quindi si aggiudica questo giveaway di 50 iscritti siamo super in ritardo lo so oh. ma si aggiudica oh. i voti no. no. Mi dispiace non, non poter prendere tutti. Però abbiamo scelto questo vincitore, Ivoz. Eh, proprio bravo, ragazzi. Proprio bravo. Non lo so. Scrivetemi nei commenti anche voi chi avreste scelto. Ho voluto proprio non essere da solo. Per non prendermi solo io la responsabilità, sì. così. Ci ha sì. messo tutti la faccia qua. Ah. Basta. Ivoz, scrivimi su Instagram. Insomma, dove vuoi. Anche per mail. La, la mail quella di sigla. E il tuo indirizzo. Eh, che così ti mando il giveaway. Ragazzi, è stato un piacere anche in questo video stare con voi noi dobbiamo finire le nostre vacanze apprezzate il fatto che anche durante queste vacanze abbiamo fatto un video non so se è stato vero ma anche se magari il video è un po' diverso dal solito non c'è stato radio non c'è stato niente di estremo grazie di aver visto questo video e ricordate sempre di iscrivervi che stiamo crescendo un sacco, stiamo raggiungendo numeri mai visti prima d'ora in più. pochissimo tempo, grazie mille a tutti. Spero di arrivare a 100.000 iscritti in modo tale che facciamo un giveaway e ragazzi, facciamo giveaway della vita. Va ciao, bene? Vado. No, faccio così. Ciao Vabbè, ragazzi. Baglio, ciao.